ciao bambini oggi parliamo di stagioni per prima cosa dovete sapere che la terra il nostro pianeta gira intorno al sole che la illumina e la riscalda in modo diverso nel corso dell'anno grazie a questo movimento nel corso dell'anno possiamo riconoscere quattro periodi chiamati stagioni che si distinguono per le ore di luce nel corso della giornata e per le condizioni meteorologiche quindi se fa caldo o freddo o piove tanto o poco. Ogni stagione dura tre mesi e ci porta abiti, cibi, tempo, feste e attività differenti da fare. L'inverno comincia il 21 dicembre, è un periodo di solito freddo, può nevicare in questo tempo si indossano abiti pesanti e cappotti e a qualcuno piace andare a sciare. In inverno si possono gustare arance, mandarini, cavoli e si festeggiano Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale e la festa del papà. La primavera comincia il 21 marzo. In questo periodo le giornate diventano prima tiepide e poi calde, a volte soffia il vento. Si indossano t-shirt e giacche leggere, si fanno giochi all'aperto e un po' di giardinaggio. In primavera maturano fragole, ciliegie ravanelli e si festeggiano Pasqua e la festa della liberazione, del lavoro, della Repubblica e della mamma. L'estate comincia il 21 giugno, è un periodo caldo e qualche volta afoso. Si indossano pantaloncini e il costume da bagno, molte persone ne approfittano per andare al mare o in montagna o fare un viaggio in estate si possono gustare le pesche, l'anguria, i pomodori e si festeggia per ferragosto l'autunno comincia il 23 di settembre le giornate si fanno fresche poi fredde e spesso piove si indossano maglie a maniche lunghe e impermeabili e a qualcuno piace andare a raccogliere funghi e castagne in autunno possiamo assaggiare castagne, uva, zucche e si festeggiano Halloween, tutti i santi, l'Immacolata e la festa dei nonni. Possiamo percepire il cambio delle stagioni osservando le piante. In inverno gli alberi sono spoglie e riposano, in primavera sbocciano i fiori e spuntano le foglie, in estate maturano i frutti e in autunno le foglie cambiano colore e cadono. Qualche curiosità, per convenzione si dice che le stagioni cominciano il 21 di marzo, giugno, dicembre e il 23 di settembre, ma in realtà gli scienziati ci spiegano che ogni anno il giorno cambia. La scuola comincia a fine estate e finisce a fine primavera. A livello meteorologico il passaggio da una stagione all'altra avviene pian pianino, quindi non si passa a colpo dal caldo al freddo o viceversa. In tanti luoghi d'Italia e del mondo, le stagioni possono avere caratteristiche diverse. In English, the seasons are called winter, spring, summer and autumn. E par furlanga si chiamano un viar, viarte, estate e siarade. E adesso non vi resta che decidere qual è la vostra stagione preferita.